Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere un nuovissimo algoritmo che sarà presente nella prossima versione di QGIS, cioè nella 3.24 che uscirà a breve, fra un paio di settimane. Questo algoritmo ci permette di tracciare, appunto come vedete qua scritto in alto, ci permette di determinare le linee più corte tra gli elementi. Questo esempio che vi propongo è il seguente. Abbiamo del, um, dei poligoni, vedete questi sono dei poligoni, ops, sono dei poligoni, e queste sono le strade principali. Questo algoritmo risolve il seguente problema. Se io volessi sapere per ognuno di questi poligoni, per esempio qua, qual è la strada più vicina, questo poligono, la strada più vicina è ovvia è questa, non so tra questo e questo, qual è la strada più vicina, questo qua e così via quindi determinare qual è eh, la linea più corta tra gli elementi e questo algoritmo, ripeto si trova negli strumenti di processing questo qua, strumenti di processing se qua digitiamo linea linea più um, corta, eccolo qua, linea di distanza più corta tra gli elementi, doppio clic e lo avviamo eccolo qua allora l'algoritmo cosa vuole? i dati di input sono un layer sorgente e un layer di destinazione, il layer sorgente dipende da noi, se noi vogliamo determinare quali sono le strade più vicine agli edifici, allora come layer sorgente mettiamo gli edifici e la destinazione sono le strade ok? come metodo abbiamo due metodi questo mm, questo argomento ci dà possibilità di scegliere due metodi cioè la distanza rispetto al diciamo così al bordo dell'edificio oppure al centroide dell'edificio cosa significa io la distanza la voglio calcolare di rispetto al bordo oppure al centroide ok abbiamo queste due facciamo la prima poi qua c'è una eh, un'altra opzione, distanza minima. Naturalmente è opzionale, e, o meglio, aspettate: prima c'è numero massimo di vicini. Cosa significa? Che io posso dire all'algoritmo, trovami non solo il primo, ma i primi tre, per esempio, o i primi quattro, cioè partendo da questo. Mh, da questo poligono per esempio quali sono in questo caso 1 significa qual è la strada più vicina se qua mettessi 2 o 3, significa quali sono le tre strade più vicine quindi in questo caso mi mi traccerebbe una linea così così e così per le prime tre ok ma siccome voglio solamente quella più l'unica più vicina metto uno. per quanto riguarda la distanza questa ricerca e quindi per velocizzare anche la ricerca possiamo mettere qua la distanza massima, quindi posso dire trovami la strada più vicina che non disti più di, non so, di 50 metri, di 100 metri, okay? se lo lasciamo libero, quindi non impostato, l'algoritmo questo calcolo, questa ricerca la farà su tutti, quindi eh, la durata sarà maggiore, ok? Quindi se vogliamo diminuire la ricerca eh, e quindi anche eh, il numero di secondi che impiegherà, possiamo mettere qua una distanza, ok? Io lascio così per adesso e gli dico esegui, ed eccolo qua, questo lo chiudo vedete che ho tracciato le linee, queste linee un attimino le tematizzo così si capisce un po' meglio questo lo chiudo, non so, lo facciamo in rosso, queste sono le linee, quindi significa che questo edificio è la strada più vicina è questa, di questa è questa e così via, ok? questa strada più vicina è questa, di questa qua, siccome la strada finisce qua, confluiscono tutte qua, e questo qua, ripeto, è rispetto al bordo della, della feature, naturalmente l'algoritmo ci permette di... Eh, di prendere come riferimento anche il centroide quindi rispetto al baricentro dell'elemento questo lo possiamo anche fare però è per farvi vedere che ehm, questo strumento mancava in QGIS è stato aggiunto e vi assicuro che è molto utile va bene mh, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, più siamo meglio è, è più siamo più video pubblico. Ciao!